Questa iniziativa rientra nel quadro più generale di una, eh, di una battaglia, di un impegno che stiamo portando avanti da oltre 11 anni con l'associazione lavanderia, ex lavanderia e che in questi ultimi mesi, in questi ultimi due anni ha visto un impegno particolare nell'elaborazione, nella, eh, elaborazione, nella eh, presentazione di una proposta di delibera popolare che è stata presentata al Comune e approvata dal Comune di Roma e eh, l'elaborazione di una proposta di legge per la Regione Lancio per, per la quale abbiamo raccolto 12.000 firme di 12.000 cittadini che hanno condiviso con noi eh, la proposta appunto, di Unicatis di, di nuova gestione di eh, di tutto il comprensorio del Santa Maria della Pietà, che, cioè un, uno spazio che sia un luogo aperto e, e non chiuso come appunto l'ex manicom, manicom, come era il manicom e, mh, uno spazio dove ci sia la cultura, dove ci sia eh, la possibilità della partecipazione dei cittadini e delle cittadine, uno spazio dove eh, tutti noi possiamo eh, diciamo, partecipare alla cosa pubblica. E nella centralità urbana di Santa Maria quale è in questo eh, quadrante, in questa zona di Roma e questa esperienza del parco giochi è esattamente una pratica che sta nella stessa, eh, nella stessa esperienza e nella stessa idea di, di, di, di, di, di, di impegno politico e sociale che abbiamo per questo posto sono due facce della stessa medaglia da una parte il desiderio di avere un nuovo patto, una nuova relazione tra cittadini e con coloro, sono i, nostri, coloro i quali sono, dovrebbero essere i nostri rappresentanti. E dall'altra, diciamo, l'azione diretta, la partecipazione, la responsabilità che ognuno di noi ha nella gestione delle cose comuni. Quindi queste due facce sono per noi fondamentali e per questo siamo qua e per questo ci stiamo impegnando. Il nostro invito è quello di. Eh, di avvicinarvi e di partecipare, ognuno con i suoi tempi, con i suoi modi, con le sue capacità e di continuarci ad aiutare a far vivere questo spazio che appunto è uno spazio sempre più bello. Marco Cavallo è il simbolo della libertà, il simbolo della dignità delle persone. E... E quindi ci piaceva usare questo, questa immagine per, eh, per eh, chiamare il nostro, il, nostro cioè il vostro, il parco di tutti, appunto, che è eh, Parco Cavallo. E qua c'era già un piccolo parco giochi che era un po' abbandonato a se stesso. Poi si è deciso, visto che qua c'è l'associazione dell'ex lavanderia, si è deciso di tentare un recupero della zona perché è una zona straordinaria che è lasciata un po' abbandonata e l'idea era quella di portarla ad uno sviluppo un po', dire, che fosse un po' più vicino alla gente al territorio, che fosse utile ma una cosa straordinaria, io frequento ancora il Santa Maria della Pietà e credetemi ogni volta che entro eh, qua dentro mi sembra proprio impossibile e rievoco tutto quello che è stato il passato che cos'era, un'istituzione totale, drammatica al di là della necessità terapeutica delle, che comunque c'era, una, una minima parte per i erano persone che assolutamente non dovevano trovarsi in questo luogo e soprattutto poi la gestione di questo luogo perché eh, la, eh, prevaleva sol, sol, principalmente per la, la segregazione, la contenzione, l'isolamento dalla civiltà, proprio dalla società. Oggi quando entro in questo luogo e, e lo frequento molto spesso dall'inizio, dalla fondazione di questa associazione eh, ex-lovanderia, una cosa straordinaria che ha dato possibilità alla cittadinanza, al quartiere, di vivere questo luogo come sarebbe normale. Per me è sempre una cosa molto, molto, molto bella e credetemi la frequento. Oggi sono qui addirittura con i nipotini che li porto spesso qui. E veniamo sempre qui diciamo, quando ci sono delle feste o dei progetti. diciamo. E veniamo anche qui per salutare gli amici di nonna che anche noi abbiamo conosciuto. Ci divertiamo molto. Io adesso non ho fatto qualche progetto, però i progetti soprattutto che fanno i bambini piccoli mi piacciono veramente tanto, perché vuol dire che hanno tanta ispirazione e... e dell'antagonista, infatti questa è Alice e vedi che la regina, di solito è la regina che dice fatele tagliare la testa, invece in questo caso è Alice che ha la sua rivincita e prende il sopravvento sulla regina. Sì, abbiamo fatto il laboratorio per i bambini, adesso hanno lavorato soltanto con la carta e con il vinavil, dopo coloreremo abbiamo fatto il grande Marco Cavallo e poi e dal, dalle prossime settimane speriamo di riuscire fare questo laboratorio tutti i giovedì dalle 17 alle 19 per i bambini, ovviamente l'offerta è libera, tutti i bambini sono liberi. Fabrizio Modoni, capogruppo SEL il municipio 14, quindi il municipio che riguarda il Santa Maria della Pietà, oggi è anche tu qui per l'inaugurazione di Parco Cavallo, perché hai scelto di venire? perché mi piace partecipare alle iniziative dei cittadini che si impegnano per recuperare delle aree che l'amministrazione non riesce a mantenere come vorrebbe. E mi auguro anche che l'associazione delle mamme ex lavanderine facciano una richiesta di, di assegnazione e che gli possa essere assegnata questa area per mantenerla così come l'hanno realizzata, che è veramente carina, fruibile, a misura di bambino e con anche un concetto sostenibile di riuso, di riciclo dei materiali, quindi assolutamente un plauso e ce ne fossero.